Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Dragon King. Prima di iniziare vi ricordo di scrivere se sono state le scritte è... e risponde Rispondete risponde al, risponde al sondaggio Vi prego rispondete con più giochi così uh, c'è più possibilità che uh, sì, due I, i giochi, i giochi che vi vanno bene, non per forza il vostro preferito Qualsiasi eh, gioco appunto, che vi vada, vada bene Qualsiasi gioco Comunque abbiamo appena terminato una sessione di Yoshi's World da due ore La parte Per due nuove. video e non abbiamo nemmeno finito il secondo Quindi yeah. Siamo proprio a posto Bene uh, Piper Mario è un po' Una, sì, una liberazione però. io non nulla. devo fare nulla Appunto Lui non deve fare nulla Io invece sto giocando un RPG Quindi non nulla. Ok uh, Comunque Vabbè, Usiamo il potere dell'acqua E, poi, e quello poi quello del, quello del ghiaccio del Che abbiamo sbloccato nella scorsa parte Che se non avete visto diventa andata a vedere Idioti sì, eh, Stupido <ride> Stupido perché, <ride> perché siete qui? Cioè, cioè Non sai che molta più gente Ha guardato la parte La parte finale Di Di New super mario bros U Lutz, Che è la, la prima parte Yes Bene ora congeliamo l'acqua col potere del grasso Magno del grasso Devo non fare un cartomagno del grasso però <ride> tipo, Sì sarebbe stato molto utile Rende tutto scivoloso <ride> <ride> Il cartomagno ah, del burro <ride> Wow E poi lo distruggo Ah ok Dicevo, penso, come penso Pensavo avessimo sbagliato Sì l'ha fatto pure prima Oliva Bene, ora possiamo accedere al secondo tempio. Secondo me dietro c'è qualcosa, quindi vai a controllare. Uh, are, you sure, are you sure? Spongy, this is gonna work? Sp spongy. Eh, spazio? <ride> <ride> Perché Spongy? Spongy. È così che lo chiamo. Allora, Bene. che cos'è questa saggezza? Sasp. Yes. Ah. Supera le altre sfede, la tre sfida, è proprio. Troverai una sfera. Vediamo che cosa sarà. Che Vuoi cos dare questo? inizio alla prova? Sì. Yes. Yes. Yes. Magari tipo chiede quanti pv ha questo nemico. Chi no, è questo nemico? Non signore? penso proprio, è un vero o falso, ecco. <ride> bene. Cosa significano questi simboli? Sì o no? Giusto o sbagliato? Ah no, sono per giocare a vero o falso, perfetto. Abbiamo già superato la prova. Z, che facile! Ah, io sono l'esperto di Paper Mario. Che inizi è? la prova di saggezza. Dovrai rispondere a ogni domanda con vero o falso La tua scelta prima dello scadere Fai la tua scelta prima della scadere del tempo Ok Prima domanda Per ora ti sei occupato di tre nastri Falso Abbiamo... Sì è vero è vero Appunto, <ride> scusa <ride> In effetti non me lo ricordo bene Questa è la tua risposta <ride> sì. definitiva Neon Ok Okay, se sono così. E, fu così, e fu così che Mario abbia un trauma a celebrare per la botta forco <ride> Risposta esatta, il nastro rosso, quello blu e quello giallo Per un totale di tre nastri Molto bene, puoi proseguire Chi a livello sa, io successivo io ho già fatto quello verde Che <ride> mi sai? io ho già finito il gioco, ho ucciso Bowser Sto venendo qua a fare backtracking <ride> <ride> Perché per qualche motivo le sfere non me le hanno date <ride> <ride> Mi hanno schemmato. Seconda domanda. Me, me, me. A Ninja c'è lo studio di, fotografico, a ca la casa enigmistica e il teatro Shogun. Quest'ultimo è il più grande, direi vero. Punto, se è, è, grazie al caso. Cioè il teatro Shogun sì. non deve essere il più grande, ma... No. Un attimo, la, la casa degli enigmi, sì, la casa degli enigmi era la cosa più piccola. Bonk, morto. Esatto. Come? <ride> Torna all'entrata. Vedi, secondo me sono le stesse domande, quindi puoi rispondere. Scusa, cos'altro? Perché? Chi era la più... Ok, non grande. è game over almeno. Scusa, il teatro Shogun aveva tre piani era, era, un teatro, era un teatro enormissimo il, il, il, Lo studio fotografico non c'entra niente, era piccolissimo eh, il, la, la sala, quella lì, del labirin, il labirinto lì era piccola comunque cioè, Non il tenendo... labirinto, la, sta, la sala quella dell'Enigma sì, che sì. non abbiamo risolto Vai, sulla la prova di saggezza, bla bla, quanti, quanti... Prima nazi? domanda... Ah, un okay. attimo L'ultima fermata del giro sul fiume è Monte Autunno Uh, non è il canyon, è falso. Sì appunto, il canyon, canyon dolce, dolce carta. carta canyon dolce carta Tien. yes, superintendent e fu così che Mario morì nel fango, soffocato sì va bene, canyon yes. dolce carta canyon <ride> dolce carta, canyon <ride> dolce carta, sponsorizzato da canyon dolce carta trademark <ride> copyright, right <ride> che non è nostro il copyright del canyon dolce carta <ride> se domanda su un autobus ci sono 12 passeggeri, 5 scendono a bordo ne restano 7 persone. Eh sì, l'altra che che domanda è. Che c'entra con Piper Mario? C'entra. Un attimo, chi è che guida? Nessuno. Ci deve essere almeno un guidatore, falso. Perché sbagliamo sempre la seconda? <ride> non abbiamo più Ci sbagliato. deve essere per forza un guidatore. Vedi? Che c'entra? Diceva passeggeri, non ci ho pensato che è tutte le persone sopra. Appunto, shut up! Vabbè, comunque questo è. Oh no, ha detto se la prova è troppo difficile. No, no, no, metti no, metti no, metti no. Uh, se vuoi in cambio di, tre, di tre, in cambio di soldi ti rendiamo la prova più facile. Mm, bello il gioco d'azzardo dai eh, bambini. Oh, oh, oh. E poi appare uno sniffit. Che faccia di... sto facendo? Vero vai o falso? Di... Vai. Sì, va bene. Prima domanda. Vai. Nome del sottomarino di Capitanti O Sì, Mi certo sapete. Certo <ride> sì. Capitanti O già conosciuto. <ride> la, che era la era eh, Neanche era nata la principessa neanche, neanche nessuno ci ha ancora pensato Della principessa Pitch Immaginare okay. era Tau no, Immaginare okay. era via uh, Si chiama Super Marino Wow oui. Proseguire, puoi tu? No Shut Io ho no potere proseguire <ride> Portal Seconda domanda un chilo di piume più pesante di un chilo di piume in realtà è vero non è vero è vero solo di, un po di poco proprio un chilo di chilo, chilo. chilo il potere non c'entra si sì, lo sai che questa domanda è più controversiale magari di qualche conflitto nel Medio Oriente ecco perché è così controversiale perché, cioè, perché, non, eh, no. dopo, te lo, dopo te lo Ascendi il paradiso. Abbi o c. Al paradiso, <ride> Ascendi al paradiso. Terza domanda. dobbiamo fare vero o falso e poi tipo: Yes. Uh, parla con tre statue e scopri quale è Oh no, li odio, sti qua vai. Parlaci, parlaci. Intanto non c'è nulla. Sto, sto dicendo, dicendo la, la vera ve Oddio, Mo, non no, c'è il tempo. Aspetta. Sì, no, no, non c'è il tempo. A ah, sta mentendo. Chi è che vuoi che mi dica i messaggi? B sta mentendo. Ah. Se lui era un... Nessuno, nessuno ha detto che ci sta mentendo, quindi... Aspetta, aspetta, aspetta. Aspet, allora, un attimo, se sta. Questo sta dicendo la verità. Parla Lì. di nuovo con A un attimo, che cos'è che dice esattamente? Sto dicendo la verità. Sto dicendo <ride> la verità, quindi... Questi due si contraddicono, quindi solo uno, di, uno dei due sta dicendo la verità. E ci sta mentendo, quindi... È, questo vuol dire che ci sta mentendo, quindi è A. No, ho sbagliato No, metti no allora Un attimo Metti, premi B No, no, è, è giusto, è giusto No Oh mio Dio, perché Marco, perché? Perché? Perché? perché, perché, perché, perché? <susurra> taglio Oh, se A sta di No, non sono in taglio Sono sempre diverse le ah, domande è vero Se, se A sta la verità E B dice che A sta mentendo No, dice che Beast Beast dice che sta mentendo E C dice che è che sta mentendo Ah, è vero, solo uno dice la verità Che inizia la prova di saggezza Dovrei rispondere Vabbè Prima domanda Sul capello di Mario c'è la lettera loser Dipende devi, metterla, devi mettere vero, madonna mia Che nabbo, che nabbo Un nabbo spaziale Bisogna definire chi è Mario Mario è praticamente Luigi Rosso <ride> Appunto e Poi c'è Luigi che è Mario verde Luigi è Mario radioattivo E Mario invece è Luigi in fiamme. Secondo domanda Corrigami che accompagna Mario nel suo viaggio Si chiama Orne Ma no, l'ha fatta facile Sì, l'ha fatta facile Solo perché non voglio sporsare Vabbè, ha capito che sei in hub Che, che ci vuoi fare? Yes un Mario ti senti così intelligente davvero bene chi sta dicendo la verità ti prego dimmi che cosa è la terza Perzo domanda ok quale sta mentendo stavolta? quale sta mentendo? che okay, oh è la stessa cosa What identica 10 mentono perfetto iniziamo bene <ride> ah sta mentendo molto probabile Ah, sta mentendo. Ok, ma è facilissimo. Ma era sbagliata. Era sbagliata. Yeah. Dai. Vabbè, almeno ho capito qual è la risposta di ognuna. No. Io non ho ancora capito quella di prima, in realtà. Quale è quella di prima? Quella... Ah, io sto dicendo la verità. Poi... Ah, era, a, era a B, era B, o era... A O era B, era, era B. Ora vanno alle chance, vai nella prossima se stanza e prendi preghiazze. la sfera Se qualcuno vuole arrivare a questa parte senza sventire del tutto Noi praticamente vi abbiamo eh. fatto vedere quali sono le risposte ogni volta Quindi se avete, se avete un indovinello diverso da quello che abbiamo avuto noi è impossibile <ride> state mm. Non state giocando sfera questo Sfera della saggezza La sfera blu, il premio che, per chi supera, supera la, la prova di Mitico, sei un pozzo, sei un pozzo di saggezza mafio. Sei un pozzo ah, di saggezza. Ma Mario non è un pozzo di saggezza, Mario era strong, non ricordi? E comunque non lo è perché gli gli erano facili. <ride> <di seguito. ride> Mario, Mario è più muscoli <ride> che cervello. Per un, per un momento ho pensato che lì ci fosse Vai, modi di fare la stessa cosa, okay. di nuovo acqua e ghiaccio. Pure del prima, pure del del prima potevo svuotare tutto Quello del fuoco non l'ha mai usato Potremmo usarlo no. ora Non sprecare tempo Ah lì stavo una punkina Punkina, ma Punk ma questo che sarà verde La Spera... Verde è quella del coraggio, no? Coraggio, Non c'era no. la prima di forza. coraggio Forza l'abbiamo già fatta, saggetta l'abbiamo già fatta, che altro c'è? Uh, lo so io, lo so io Dimmelo, tanto le avevano già dette le cose, solo che non me lo ricordo. Yes, Super Nintendo. Okay, la prova del ghiaccio. La prova del cuoco. <ride> la pro questa è la prova del cuoco. Maria deve cucinare tre piatti a, a dei, dei, dei giudici Todd. E loro devono giudicare? Giudicare. Già già già già Go. go! Go, Mario Ranger! Let's go! Vediamo che, che prova è. La prova del Ecco la sfera, ora vattene Esatto, questa è la prova. Però di, di coraggio avevo ragione, esatto. Perché è dovrebbe verde? essere... Cosa c'entra il verde con il coraggio? Vuoi dare inizio alla prova? Ah, sì, la forza sarebbe stata verde, S uh, sarebbe stata bene con il verde. Ok, che cos'è? Apri le orecchie, santuario! Non abbiamo paura di te, capito? Fare il tuo peggio, eh? Pensavo che avremmo dovuto affrontare qualcosa di spaventoso, invece è solo una fune. Oh, oh, oh, Che la prova di coraggio abbia inizio. Procedi verso il centro della stanza. Tanto è inutile una prova di coraggio in un videogioco, se non è così. Questa fune è attaccato morire. un oggetto che cadrà dall'alto. Premi apri per afferrare la fune. Lascia andare un oggetto che cadrà velocemente ferma l'oggetto premendo di nuovo, ma solo dopo che l'oggetto ha superato la freccia. Ah, easy, allora. Cioè, mi sono allenato già un sacco di volte in, in, in Wii in, in Party. In part. <ride> sono esperto ormai. Se premi l'oggetto prima che abbia ripassato la freccia significa che il tuo coraggio è bastato. Non è bastato. È facilissimo. Si sente pure il fischio, è molto più facile di... Cioè, no, in realtà, però... Marco! Sono stupido! Ma sei un pensavo andasse più sei veloce! Pensavo andasse più veloce! Sei un fifone, sei un fifone! E andata bene! Puoi proseguire al livello successivo. Ok, di nuovo. Cioè, la stessa cosa... Yes, da... Sì, da adesso far... però devi fermare più tardi. Non ti basterà quel okay, fifona quella fifonagine No, più tardi, la devi fermare. Più, sì, più tardi sì, scusa vai, vai vai vai skip è lo stesso Fermati tipo mi monta a casa non lo fare ecco, così ti basta pure per il terzo livello in realtà <ride> uh. prima le due linee coincidevano proprio precise molto bene let's go Ma quindi se Mario è abbastanza coraggioso praticamente muore temore. <ride> Oddio quanta fune che sta là Voglio vedere cosa c'è dentro Questo è l'ultimo livello Avanza presso il centro Se hai il coraggio Oh Difficult Ma non è uguale a prima No è un pochino più basso Ti ricordi che prima stava tipo sopra il coso rosso Vai vai clicca clicca Tanto tu devi semplicemente ricordarti quando finisce la fune Cioè tra mai. <ride> Oddio, ok, ora oh, è velocissimo. Direi che è bastato, no? Dovrebbero contare le spine. Infatti oh, oh. non contano le spine. Perché non contano le spine? Ma hai vinto che lo stesso. Ha? Hai vinto lo stesso. <ride> hai superato la prova di coraggio. congratulazioni. Yeeey, yeah, questa era la più schifosa. Dopo la prova di saggezza. Pff. come balla male Mario. La prova alla... di fa saggezza faceva proprio schifo Ora bando le ciance Vai nella prossima stanza e prendi la sfera e eh. mettila in faccia De oh. oh Bene sfera verde Caccola Grazie signor Caccola Sfera del Coraggio Una oh, sfera verde oh. Il premio per chi supera la prova del coraggio Oh, grande, sei l'ora più coraggioso che conosca Mario Go go Mario Ranger Ok, uh, ora che siamo siamo le, le persone migliori del mondo <ride> Tranne in intelligenza Mario è la persona no, più No, ha superato la prova Ha, ha dato... superato la prova per, per i, i ritardati Hai superato la prova di forza, quella di coraggio <ride> e saggezza Congratulazioni hai superato tutte le prove, Mario? Ottimo lavoro. Mario, mi chiedevo però: cosa che fanno di preciso queste. Sfere. Le devo mettere nella porta. Si è visto benissimo. Anche chiamate palle. Vai alla panchina. Muoviti. Vai a quella dannatissima panchina. Ma 65 ha? di vita mi manca. Esatto. Vuoi, morire. Vuoi forse esplodere? Oh. Parla questa statua prima, però. Ascendi al paradiso con noi. Benvenuto vendante Se necessiti di funghi Li puoi acquistare qui Uh Ah, ah no, Fungo lucente uh, No Tanto li ho già tutti Lol Come fanno Le eh, a Non rubare da una statua eh, Lascia stare sarà La statua che canta A caso 165 Anche se avremmo, Dovremmo averne tipo 175 Eeeh Perché abbiamo saltato Un, un Due Appunto, cuori Punto Vallo a prendere Vagli a prendere siamo, siamo nel Mar Grande, mica Ninjaland. A me ci torni che ci, che ci vuole. Lui, lui ci ha aspettato tutto il tempo Qui con, con gli occhi Se aperti. Se vuoi tornare la superficie sei, del Mar andiamo. Grande, basta che mi lui... lo. Allora, ah, è vero che noi siamo sott'acqua ancora. <ride> me lo dimentico sempre io. Vabbè, quel paesaggio così realistico, come fai? Non... A scordarti. Bene, andiamo. Andiamo alla torre. No, ora devi andare, sai dov'è? A quel è paese è sbagliato pure cosa quello è quello della mappa ok lì abbiamo Andrà altri ninja land, no, non in ninja land. Oh, vai il backtracking lo facciamo dopo il boss finale si sì, per i cuori si sì. no va bene prima del boss finale facciamo la roba dei, dei cuori no, ci dobbiamo andare prima possibile si sì, ma non ora non è ora il momento di eh momento ma lo dici sempre, sempre no, non ora e eh. non no, adesso no non orno non orno Comunque questo a me è sembrato uno dei... Mar più piccoli mai visti. A me è sembrato uno dei mondi più, pi più corti di tutti. Ma è questo. Ma è no, non ci voleva niente, scusami. Ma è scimmillo. Bene, andiamo qui. <coughs> Solo che io voglio sfidare i tipi timidi. <coughs> no. Mi sa che se non li sfido non appaiono nel museo, quindi li devo sfidare. Shy guys, fly guys. No. <ride> fly vuol dire anche un altro... Tipo cosa. Allora... Questi li colpiamo... Ups. Questi li colpiamo con le scarpe normali. Mm, oddio, no, l'equipaggiamento quello forte. Allora... Guarda quante scarpe dorate c'ho No. Nei due solo. dorato e martello vistoso bene ora uccidiamo questi che non ci vuole niente ora siamo pure overpowered e uccidiamo anche questi anche se non li uccido proprio ma fanno schifo Yahoo! sono tipi timidi che ti aspetti Ok allora se sono tipi timidi non ne vale neanche la pena No, intanto sono tipi timidi comunque però con l'elicottero in testa non cambia nulla Cioè hanno 10 di vita come tipi timidi Yes yeah, Yes Uh È vero che non abbiamo mai sbloccato questo <ride> Non riesce ad uccidere Mario Guarda com'è alta, mi fa male il collo sopra a guardare in cima Tu non hai un collo Punto. Sei Maurizio Costanzo de de degli origami È come se sì, potessi toccare il che cielo Non i piedi e vola Appunto sei come un, è un nulla Sei, <ride> se sei È come se potesse toccare il cielo Va su e su e su e su Anche quel nastro viola Va su va su e su Possiamo prendere il... non questo vedrò, e andare andrò. intorno non vedrò. non vedrò di vedere l'ora Pensa quanti piani potremmo esplorare Nessuno Nessuno <ride> Anche è, è che vero che posso fluttuare in aria, ma per te potrebbe essere un vero problema? Ma dai, ci divertiremo. Oh, a guarda. volare in aria insieme? Eh beh, che si fa? Come facciamo ad arrivare in cima? Intanto stacca quel tubaccio là. E ora possiamo tornare a Borgoton. Bene, ora torna no. <ride> a Facciamo Facciamoli sta parte così nella prossima parte facciamo direttamente tutto no. questo. Marco, ma, ma non parla. possiamo fermarci ora così completamente a caso. Andiamoci ne oh nel transito goodness. tra il mondo 4 e il mondo 5. Oh mio dio! Cioè, un bigattio. Yeee, visto che siamo gli esperti mondiali in tutto, possiamo... Oh mio dio, si sta aprendo la porta. Sì, possiamo aprire la porta. Ah, è una porta. Come ho fatto a non accorgerne subito? No, guarda. Cosa, cosa pensai fosse? Una <ride> discarica. Entriamo. Non vedo l'ora di arrivare in cima. Yeee, vediamo che, che cosa c'è. Mm. Ah, ma sono... Niente Per tutti gli origami qui Per ci tutti sono... gli origami Ci sono tutti e quattro i cartomagni No, allora lo dice che sono solo quattro Ma non è un cartomagno quello, quello è un pesce No, quello è l'acqua, il... fuoco e ghiaccio Quello Quindi... è quello del fuoco Che carissimi, quanto tempo Ah, sono solo statue non me ne sono accorta subito è in qualche ritardo, è evidentemente Olivia <ride> Comunque, il cartomagno del ghiaccio è inutile perché... Il ghiaccio è semplicemente un altro stato dell'acqua, quindi quello dell'acqua dovrebbe poter rifare il ghiaccio e basta. Uh -huh. È stato solo per aggiungere un po' di plot uh Potremmo davvero farlo quello del burro. <ride> quello del burro sarebbe stato più, più utile perché il burro non è un elemento. Perché la terra è un elemento, scusa. Certo. Uh, uh, Lo è quello infatti. Torre degli oceani si chiama. Uh. Bravo, lol. Ti consiglio di non stare al centro, vai al lato. Ok, questo è Ok, io un'idea, un'idea. Fai la stessa cosa che hai fatto ora. solo down, che quando arrivi all'ultimo torna indietro, fino a, al terzo. Ok, ok, aspetta, qui adesso. È fatta, è fatta. Ok, vai. We did it! We did it! We did it. Curati, curati Aspetta Eh? Cosa è successo alla faccia del cartomagno della terra? Te L'hanno mangiato. Sembra che si sia divisa in due, deve essere stato doloroso. Ma cos'è che dici che è una statua? È il cartonagno dell'acqua ha un occhio solo, forse ci sta facendo l'occhiolino. Che mistero. Olidea, oh, sei troppo tarda. Quattro oh <ride> dì. Marco curati. curati, curati, curati, curati. Ma curati. tanto questi li posso uccidere in un colpo, guardali. Curati, Marco, se, se uno di quelli là ti salta addosso non penso che li uccidi in un colpo. Lo at me go. Curati, ti prego. pure un fungo normale. E gli strappi mi danno i cosi perché <coughs> sto, sto per morire. Non capito che ne hai bisogno se non muori. Sto gioco non, non ti vuole male. Ti vuole bene questo gioco e non mi piace. Eh, insomma. Non ti vuole tantissimo bene. Sicuramente ti vuole più bene di Yoshi's Reward. <ride> <ride> Yoshi's Reward. Quel che gioco vuole mio, farti bello. soffrire, altro che. <coughs> che cos'è? Falla recuperare. Ora. Deve essere importante. Ti È troppo triste. Forse un regalino lo rincuorerà. Penso che voglia qualcos'altro. Zitta Olivia. È un regalo perfetto. Esatto. Lui vuole, vuole un po' Un pezzo, attimo, vuole... sbaglio l'ha rubata. Si deve. Vuole la, sì, la pietra. valla a riprendere Andiamo ora. valla a prenderci la pietra. Va a riprendere ora. Al prossimo coso. Um... Stoppiamo. Sì. Ah, lo puoi uccidere. Eh? Non c'è nessun problema. Non lo fare, vero? Mai che mi ascolta. Oh. Allora, recupera un po' di coriandoli. comunque Vai Qual era il senso di quello? <ride> <ride> Sono morto e basta. No, dovevi aspettare. No, sprecati. No, dovevi aspettare, anche qua. <ride> Lì, definitivamente. Defin definitivamente. Comunque questo è tipo un insieme di tutti i cosi dei cartomani. Well, not exactly, Ashley. Ashley. You know who Ashley. Ashley. You know who's Ashley? You're gonna no. die. Ma so, esatto. oh, questo me lo ricordo. È orribile. Corri! Ok. Ah wow, ora ci potevo andare sopra Ci potevo, eh, potevo yes. andare sopra. Ok, strappa quello schifo là da, da, dal tronco. Yes! E ora è una scorciatoia per il mondo di giù. Che si chiama esattamente così. Te lo ricordi il mondo Sei. di 3 Paper Mario fa 3? <ride> ah è vero? 2 Paper Mario fa 3 2 Sticker Star Con specie e basta. è questo, <ride> questo non ne è un conto. Intendevo quello che intendevo, ok? Oh no, e ora come lo fai a uccidere? Ecco come fai? Che, che, che cosa c'entra, solo ho messo una cover. Al... Rimettilo anche all'altro, a al tutti l'anima. Ah, ci, fa lo Appunto, ci fa lo stesso lo mao secondo me è uno di quelli se li abbassi tutti si blocca questo lo dovrebbe bloc bloccare giusto perché non si può passare lì ah ah Psych Vai veloce veloce Niente troppo ah ah stupido Che ora ah andarci ah che... ah torna su torna su vai ah ah ah ah ah ah ah metterlo lì? Io ora bloccalo Nope Uccidelo! Ah um. ah sono ah, no, tanti quelle, quello di quello splash Sono tanti e non sai fare la combinazione Mario mm, Hai già sbagliato era, quel, era quello di dietro che devi spostare E eh cioè, non c'è un E non ci voleva niente Ashley Comunque questa è tagliata perché si sì. appunto No, fanno pochi danni blocchi Paolo, è sprecato, dovevi usare tre martelli. Perché? Perché? Perché con un altro po' di cose li uccido. Non è vero. Beh, un po' li uccisi. Avresti fatto meglio usando tre martelli. Le avresti già uccisi. Che si teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru teteru marco basta oh. Basta. Non potevi fare nessun danno il bonus. Yay, abbiamo preso la pallina palla gem rossa. rossa. Una sfera rossa che appartiene al cartomagno dell'acqua. Ah, mi sembra giusto, rossa acqua. Certo. Ma è morto il cartomagno dell'acqua, quindi ora è nostra. Perché noi abbiamo ucciso il cartomagno dell'acqua. Veramente vuol il cartomagno di tutti i cartomagni? appunto lì e cartomagno di tutto e anche degli arti maghi vedi cartomagno eh? un attimo un attimo dove vai Quanto cosa momento? succede se alzo pure questo niente ti da solo un blocco segreto vedi vedi vedi vedi vedi, vedi, vedi, vedi, vedi va bene vedi. ora taglia andiamo lì no alza ah, no non ci vuole niente Pai al salvataggio e basta lol ma non c'è un blocco salvataggio l'ho visto io dove l'ho visto l'ho visto, ma non visto, esiste. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Given to c'è, è troppo triste, triste. da quello che hai appena trovato e eh. con te, bambino, tutto tua. No, no, no, ah. mm. sì, il fatto che la testa e cartomagno Ah ok si sono risolti insieme i problemi, bene. Evviva Evviva Jerry Scotti Evviva! flashback Evviva La faccia del cartone della terra di nuovo tutta intera Guarda come sorride felice Non sta sorridendo Anzi a me sembra molto sta triste Sta implorando pietà Oh vai, vai un attimo dietro sta implorando un pietà eh, eh, eh. Ah no Non no, io... <separation> punto Avevo visto una cosa arcobaleno Stavo dicendo Tanti, bim, tanti bim, danni ho preso per... contro quel tizio Certo Dov'è il blocco salvato. Fatemi salvare lasciatemi salvare con un blocco no, in zitto, testa zitto. e non cadere dall'acqua, sennò devi arrivare tutta la strada e io non voglio rifare tutta Ti la Ti ricordi strada? che il primo dungeon l'abbiamo fatto tutto in una botta ma che ci vanno questi tonno attaccati alla torre? ehm boh, prendono il sole non capisco come ah facciamo a stare su, non, ce lo non vedo adesivi o niente Mm, guarda, guarda, meglio che pifo pifo siano attaccati scotch. alla parete Con una specie di nastro adesivo. Vrimi, deve essere imbarazzante Sai, in quelle posizioni non Stare lì a guardare, fa qualcosa Ha ragione Uccidilo Devi strapparli dalla, dalla faccia data. No, ma in questi dungeon Devo prima uccidere il boss No, non hai capito Non hai capito No, non hai capito Devi strapparli la faccia Deve ah, ucciderli Il cartone del ghiaccio e quello del fuoco Stanno facendo una sfida Chi ride prima perde ah, ah, ah. No Secondo te chi vincerà? Ma quello del fuoco che è un gallo? È una perché? fenice. Ma non è una fenice, quello è un gallo. Secondo chi te vincerà? chi vincerà? Cartomagno del ghiaccio. Uh, io dico il cartomagno del ghiaccio, in questa sfida serve, serve sangue freddo. No, Olivia, stai zitto queste battute orribili. Salva, salva, salva. salva. Beh, quindi alla prossima parte di Paper Mario di Origami King. Um, boh, continueremo il dungeon. Non so se lo riusciamo a finire perché. Ci vuole troppo tempo, però boh. Vediamo. Quindi, Ma lì c'è un altro strappo. Come ci arrivo? Clicca, oh. ci arrivi da là. Lo vedremo dalla prossima. Poi. Alla prossima. Iscrivetevi.